Uh, bellissimo oggi vi faccio vedere qualcosa di nuovo eh, ritorniamo a noi ciao ragazzi oggi sto facendo qui laboratorio per questa formazione a 360 gradi vi ricordo che il corso di Duilio Torres il 24 di questo mese ma poi eh, nella descrizione eh, vi metterò il luogo preciso. È anche vero che sono in contatto con Duilio e dovrò intervistarlo al più presto per ehm, farci raccontare quello che sta succedendo. Io in questo momento mi sto divertendo con la mia cinesina, sperimentando queste nuove tecnologie e che vi posso dire, vi auguro buon proseguimento e ci vediamo alle prossime puntate e all'intervista che faremo con Duilio colorista Vincente. 1 2 3 perché sentendo Duilio eh, ogni evento di colorista vincente diventa sempre qualcosa di più bello. Ci vediamo tra un pochino.